La bellezza salverà il mondo. Questa è la profezia di Dostoevsky nell'Idiota. La bellezza nella nostra cultura occidentale è strettamente connessa al mondo delle arti, a tutte le arti. Si parla infatti a ragione di belle arti ma nella contemporaneità, nella complessità e nelle difficoltà del nostro presente, le arti rischiano di essere sterili se non ritornano alla loro vocazione originaria, se non ritornano cioè alla relazione, alla persona. Se non sono in grado di far fare esperienza alle persone, le arti perdono il loro valore di bellezza. La bellezza dunque sta nella persona che incontra delle prassi, perché le arti sono delle prassi e queste arti sono coinvolte con la quotidianità delle persone e diventano così paradigmi del loro abitare il mondo. La bellezza salverà il mondo perché procurerà pace. La parola mir in russo significa tanto mondo quanto pace e forse questo Dostoevsky aveva in mente con la sua frase lapidaria e conosciuta in tutto il mondo. La bellezza, pertanto, insieme alle arti, renderà splendente e gloriosa la persona. Uh, buongiorno, per parlare di nuova Bauhaus, volevo darvi il mio punto di vista su che cosa è stata la Bauhaus per noi. Eh, per me è stata una rivoluzione perché ha democratizzato eh, la bellezza. Se pensate che nei primi del Novecento ehm, l'accesso alla bellezza era per pochi perché c'era l'artigianato e quindi solo pochi pezzi ed erano accessibili veramente a poche persone. La Bauhaus introduce la, ehm, il design e la. Eh, la bellezza riprodotta a livello industriale, e quindi la bellezza entra nelle case di tutte le persone ed è accessibile ed è una bellezza utile. Eh, L'altra cosa che fa la, la Bauhaus, che è un altro, un altro elemento rivoluzionario, è che ridisegna gli spazi del vivere. Se pensate alle case di Miss Van der Rohe ehm, o di gropius noi le consideriamo ancora contemporanee a quei tempi le persone eh, che non avevano che non erano ricche vivevano in spazi angusti loro ridisegnano la relazione tra uomo architettura e natura e dentro le case che sono minimali ma hanno tutti i servizi perché sono servizi democratici cioè il bagno la cucina eh, le camere e quindi eh, appunto portano la democratizzazione della bellezza e dell accessibilità per tutti e, e lo fanno eh, attraverso altri due, eh, due elementi. Il primo è una metodologia di, di un'estetica del fare, piove, e, e l'altro la multidisciplinarietà, perché la scuola della Bauhaus mette insieme eh, le arti per immaginarsi il, vi, il vivere e il, costru, e il costruito. Quindi per me la nuova Bauhaus deve prendere questi tre pilastri, la democratizzazione della bellezza, una metodologia del fare estetico e la multidisciplinarità e inserirli in una nuova prospettiva. Sono passati cento anni, quale potrebbe essere una nuova eh, prospettiva? Dal mio punto di vista è inserire questi tre elementi all'interno di un nuovo paradigma dove il progettare gli spazi e i servizi del nostro vivere insieme non è più sorretto da un pensiero lineare ma da un pensiero sistemico dove si costruisce il nuovo, il futuro guardando e riprogettando le relazioni tra gli elementi, per cui tra essere umano e ambiente, tra eh, costruito e naturale, tra dentro e fuori, tra me e, e chi vive in un altro continente, cioè un, uno sguardo interconnesso. Solo così riusciremo a sviluppare un design del vivere integrato e sostenibile e questa per me sarà la sfida eh, della nuova Bauhaus bambina che si ferma al centro della stanza, gli occhi che non contengono le lacrime, li vedi che sono prossimi all'esplosione e alla fine lo dice, è stata lei a rompere la lampada in salotto con una pallonata, stava giocando a essere Roberto Baggio. Tenerezza, ma pure onestà, sogni, bellezza. Un piccolo cane, piccolo di età, che dorme al caldo di una coperta in una giornata invernale, fuori il freddo, le persone che vanno. Vengono le auto, gli incidenti, la folla. Lui dorme, non conosce preoccupazioni. Pace, bellezza. Notre Dame, bellezza. Ma anche Notre Dame che brucia. Stupore, dolore, bellezza. Un comodino, una luce accesa sulla pila dei libri di Shirley Jackson. Le avventure nei suoi romanzi, la ferocia e la forza. Letteratura, bellezza ritrovarci in una storia, sentire che parla a noi, di noi fare il tifo per un personaggio immaginato, piangere per quella finzione, ridere restare in attesa, empatia, fantasia, bellezza una madre, una madre entusiasta ma anche una infelice, una madre che vorrebbe fuggire e una che desidera restare, una madre che non può essere madre una madre bellezza una giovane donna che denuncia, fiera, senza paura e vince. Coraggio, giustizia, bellezza. Torino che si risveglia, le saracinesche si alzano come sbadigli del mattino. Un ragazzo lava le sedie e i tavoli del suo locale, un altro è in cucina, il ragù è sul fuoco. Ripresa. Bellezza. Un giovane uomo ritto sull'ultima collina, le pagine di Peppe Fenoglio, resistenza. Bellezza. Raccontarci senza paura, vestirci senza paura, baciare per le vie senza timori, cambiare ogni volta che sentiamo la necessità di farlo, dichiararci al mondo per ciò che siamo, ciò che sentiamo di essere e non per quello che si aspettano che siamo. Libertà. Bellezza. Un corpo stanco, esausto dal tempo ma vivo, un corpo che si nasconde, che si sottrae, che si rifiuta di mostrarsi un corpo dimenticato, un corpo insultato e un corpo giudicato, ma vivo. Fragilità. Bellezza. La pietà che se ne frega del senso, che ignora la rabbia, che non si arrende all'ego. Misericordia. Bellezza. La bellezza è un barattolo, ciascuno proprio, ci spostiamo nel mondo e li riempiamo di tutto quello che ci meraviglia, ma non esiste vera bellezza se non esiste amore, perché la bellezza è quando c'è posto per i barattoli di tutte e tutti.